Sono 222 i nuovi maestri del gusto di Torino e provincia scelti come migliori rappresentanti della tradizione agroalimentale locale con una selezione fra le più attese nell'ambito dell'enogastronomia del Piemonte. Resteranno in carica per il biennio 2023-2024. A premiarli la Camera di Commercio di Torino e Slow Food Italia che hanno selezionato i vincitori fra aziende, e imprenditori, prodotti classici e innovativi. E a proposito Ecco la premiazione e a proposito di maestri del gusto innovativi vi raccontiamo la storia di Fabrizio Raca fra i primati di questa mattina. Vediamo con Dario Moricone. Essere maestro del gusto è un grande premio che abbiamo ricevuto, significa essere un artigiano, significa prima di tutto essere una persona che si sveglia ogni mattina felice di fare il proprio mestiere perché è ambasciatore del cibo, degli altri valori del cibo, della cultura che abbiamo nel nostro paese, quindi è una grandissima cosa. Fabrizio Racca, 40 anni, pasticcere è uno dei 222 maestri del gusto premiati a Torino dalla Camera di Commercio, da Solofood Food e dal Laboratorio Chimico Camerale. Per Fabrizio Racca la soddisfazione come pasticcere arriva dopo aver percorso una strada un po' diversa dal solito. Studio design e poi capisco che effettivamente il mondo del dolce è quello che richiama maggiormente la mia attenzione, inizio un percorso in una piccola gelateria aperta insieme al mio fratello, produco dessert, capisco sin da subito che il mondo del dessert è quello che mi piace maggiormente, quindi disegno, progetto e produco dessert per i miei clienti. L'unione di due mondi, quello del design al Politecnico e quello della pasticceria, che sembrano distanti ma che hanno in comune impegno e studio per arrivare a costruire una piccola impresa che dà lavoro a oltre 20 persone anche in un periodo di crisi come questo. Non è assolutamente semplice perché i costi che effettivamente sono ricaduti sulla nostra attività sono veramente molto molto ingenti e devo dire la verità, la verità che talvolta eh, ci demoralizzano un pochettino, però noi comunque siamo ottimisti su tutti, anzi ci sprona ancora di più a dare il meglio e a dimostrare ai nostri clienti che anziché demoralizzarci per l'appunto daremo il massimo per uscire eh, vittoriosi e anche felici da questa crisi, questa è una cosa molto importante.